Sì. Siamo nel parcheggio della nuova struttura COP qui a Gabelletta e ci ritroviamo insieme al consigliere regionale Andrea Liberati, io sono il consigliere comunale Tomas De Luca per parlare della, della questione elettromagnetismo. Eh, C'è una criticità che va tirata fuori, una criticità legata all'elettromagnetismo su tutta l'area di Borgorivo, Campitello, eh, Campomaggiore e Gabelletta. Ci sono tante criticità che ci vengono segnalate dai cittadini. Oggi ci troviamo a eh, parlare di quella che è la, eh, la curiosa eh, segnaletica che è stata affissa eh, proprio qui su questo parcheggio. Andrea. Sì. Questa è la struttura inaugurata pochi giorni fa da Catiuscia Marini, dirigente Legacop in aspettativa. E è una struttura che può presentare delle criticità, tanto che è stato apposto un cartello che ammonisce coloro che fruiscono di questo stallo, di questo parcheggio, di non superare le quattro ore. Qui nascono delle domande e le domande sono le seguenti. Eh, ci si è accorti solo adesso del problema eh, e il parco che è a poca distanza da qua eh, come mai non ha le stesse protezioni, le stesse tutele chiamiamole così se queste voglia, vogliono essere delle tutele e le persone che abitano qua, i residenti che tipo di preoccupazioni devono avere quale informazione hanno mai avuto negli ultimi decenni è questo il modo di informare i cittadini? c'è una città, la nostra, che è fortemente inquinata poi c'è un inquinamento ancor meno visibile di quello da metalli pesanti che è questo, l'elettrosmog sappiamo che gli elettrodotti, la vicinanza agli elettrodotti eh, può causare patologie molto gravi eh, ci sono nessi di eh, causalità riconosciuti a livello mondiale allora chiediamo una ricognizione ampia, un monitoraggio serio da parte del Comune, della Regione e di ARPA, soprattutto dell'Agenzia. Le rassicurazioni non ci interessano, vogliamo vedere i numeri. Eccoci, siamo qui a circa 200 metri dalla nuova COP e vedete, vedete dietro di noi questo cartello. Nel cartello, sotto il cartello non c'è scritto niente, non c'è alcuna indicazione. Figli, da quella parte, i figliastri, coloro che frequentano quest'area che è un parco giochi, dedicato quindi ai più piccoli, di una zona fortemente antropizzata di Borgo Rivo. Il cartello da una parte sì e qua no. L'assessore Giacchetti stamattina sulle pagine del messaggero parla della presunta infatti, necessità da parte dell'amministrazione di apporre quei cartelli soltanto sulle nuove costruzioni e non sulle vecchie. Noi crediamo che invece la dovuta informazione vada da tutti i cittadini oltretutto l'assessore Giacchetti parla di ipersensibilità da parte della cittadinanza l'ipersensibilità se dovessimo diciamo, eh, giudicarla per tutte le volte che ci è stata detta in passato sulle altre criticità di, di Terni allora ci sarebbe da preoccuparsi quello che oltretutto non possiamo ignorare è che i cittadini di Borgo Rivo sono esposti ogni santo giorno a tutta un'altra serie di fattori inquinanti. Non dimentichiamoci che Borgo secondo i dati ARPA, è l'area di massima ricaduta delle polveri del polo di incenerimento. Oltretutto la criticità del traffico, tanto eh, diciamo, decantata e spiegata da parte del Partito Democratico, in questo caso noi ci troviamo con dei cittadini che sono esposti ad un mix di fattori inquinanti e quindi gli esposti hanno sicuramente una tolleranza biologica inferiore rispetto a chi non lo è.